Eccoci alla seconda fase eh, del nostro, eh, della nostra procedura di baking, eh, in questa fase mh, applicheremo i materiali e sceglieremo le texture. Ora io ho già preparato una cartella nel computer dove c'è sia il file blend su cui sto lavorando sia i tre materiali che userò. È importante che eh, la, il file blend e i materiali siano tutti nella stessa cartella e eh. questa è una cosa importantissima eh, che deve servire come regola d'oro per qualsiasi procedura di modellazione allora a questo punto devo dare i materiali comincio con dare materiale al, al primo, eh, alla piattaforma quindi eh, ricordo che bisogna andare in edit mode e con L come livorno selezionare solo la piattaforma Qui a destra, nel riquadro delle proprietà, scelgo l'icona Material Properties, quella con il pallino. Questo materiale in realtà è un materiale eh, che riguarda tutta la mesh, quindi non lo tocco perché io voglio un materiale che si applichi solamente alla piattaforma e quindi inserirò un nuovo materiale. Clicco più e poi New. Solo a questo punto posso dare un nome e metto eh, Piano. Ecco piano perché è più veloce da scrivere piano scendo ah, devo dare invio scendo clicco sul pallino giallo accanto a base color e scelgo image texture a questo punto apro open mi si apre la cartella che abbiamo usato prima e scelgo un colore chiaro, un legno chiaro in realtà questo è quasi uniforme, ma è quasi uniforme vabbè. e a questo punto assegno adesso deseleziono sposto il cursore sul cubo clicco L di nuovo più new clicco per dare un altro nome e scrivo cubo invio per confermare pallino giallo image texture open e scelgo una cosa un po' fantasiosa. E Assign. Deseleziono. Con L evidenzio il cilindro. Più New doppio clic cilindro. Confermo. Scendo, pallino, Image Texture, apro. Ferro battuto e apro, assegno. Per controllare vado nel viewport eh, su, sulle texture ed ecco che si vede che sono state applicate le texture, i materiali e le texture. E con questo abbiamo finito la seconda fase.